Campus Party 3. Eni è il secondo anno che, che è partner di Campus Party. Prima domanda, molto semplice, cosa ne pensi di Campus Party? Campus Party è un bellissimo agglomerato di idee diverse, di tecnologie diverse, di giovani con esperienze, competenze e passioni diverse. Quindi già questo è stata una bellissima energia arrivare e trovarci come Eni, come grande azienda a contatto con giovani, con start-up e con aziende di ogni genere. E seconda domanda eh, Rompiamo un po' la, lo schema eh, Cosa fa Annie no? eh, Cos'è una cosa che potrebbe interessare Ai, ai, ai giovani qua no? Perché Annie è una Ombre che fa Energy certo. eh, Ok figo Bello Però la cosa interessante è che Ora Annie utilizza l'AI Come? Certo. Allora intanto proprio guarda è un, un ottimo punto di partenza perché già nel mio intervento partirò dicendo che vuol dire energy, che vuol dire oil and gas, quindi concretamente Eni che cos'è la stazione di servizio, non solo. Quindi in realtà percorreremo proprio insieme un viaggio, il nostro viaggio quotidiano dal giacimento fino alla stazione di servizio e quindi cercheremo di capire come una... Enorme, una straordinaria azienda italiana con una lunga storia si sta con una grandiosa energia preparando per la trasformazione digitale che stiamo già attuando, quindi mostreremo come l'intelligenza artificiale arriva veramente dall'esplorazione nell'analisi delle immagini sismiche eh, fino alla esplorazione e ispezione dei nostri siti e dei nostri impianti con i droni, fino poi all'analisi di, di tutti i testi, di tutta la documentazione che puoi immaginare, report, presentazioni, documenti, a volte anche scritti a mano da cui estraiamo una conoscenza, che è la conoscenza dell'azienda. E alla fine spero di riuscire a dimostrare che tutte queste tecnologie sono straordinarie, io in prima persona ne sono appassionatissima, ma sono in funzione della capacità delle persone di Eni di prendere decisioni, migliori, più accurate, più informate, più veloci, ma è sempre un potere in più che diamo nelle mani delle nostre persone. Quindi la frase sotto era lavorate bene Eni perché eh. mi dà tante soddisfazioni. Eh. Sì. <ride> Ok, allora, eh, la parola d'ordine diciamo, di questo Campus Party, in realtà anche di tutti gli altri Campus Party, è Contamination, okay? Quindi che cosa si aspetta Eni e cosa si aspetta anche di Letta, di ottenere da questi tre giorni? Allora guarda, io appunto sono appena arrivata, i primi palchi che ho visto sono creatività e entrepreneurship, quindi veramente eh, mi aspetto intanto di avere tante nuove idee, di ascoltare anche tante domande che arriveranno a seguito del mio intervento, mi aspetterò bellissime idee dall'Hackathon e veramente la missione di Eni con un approccio sempre più open innovation, quindi parliamo con startup, partiamo con broker dell'innovazione, ascoltiamo idee ovunque e non c'è posto migliore che questo, per, per raccogliere idee e spunti diversi da, da tutti. Nuova, nuova, nuova diciamo, dice, frase dietro, venite a Campus Party. Venite a Campus Party, <ride> vi aspettiamo. <ride> Grazie.